Da quale console cominciare? È Una bella domanda, ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Tra le domande più frequenti che ricevo c'è da quale console dovrei cominciare? E la risposta non è così semplice, soprattutto è veramente molto personale il consiglio che do a chi inizia deve scegliere il primo strumento è di partire da un software prendere confidenza con la musica provare a cambiare da un brano all'altro inizialmente basta un computer e un software anche non necessariamente una scheda audio per sdoppiare il segnale partire da lì questo ovviamente è una cosa molto provvisoria perché ti privi di tanti elementi, anche la semplice ascolto in cuffia però prima di capire quale strumento è quello che fa per te inizierei a prendere confidenza con il passaggio da una canzone all'altra anche sul proprio semplice computer attraverso uno dei software gratuiti disponibili il più classico è Virtual DJ ma ce ne sono tanti altri dopodiché si può scegliere, fondamentalmente sono due le strade una console oppure un controller per il computer stesso evito di fare un discorso da vecchio nostalgico se sei appassionato di dischi ti prendi un giradischi o meglio due altrimenti non ha senso iniziare oggi come si faceva 30 anni fa così come eviterei di prendermi un cdj 100 perché in quel caso mi devo masterizzare cd audio che sono cose che non usa più nessuno da nessuna parte e lo trovo un po' anacronistico certo se ti trovassi a utilizzare una console quasi gratis allora può essere un modo per cominciare però a meno che non tu faccia un genere specifico dove ci stanno bene i cd o dove magari una cosa più da centro sociale tra virgolette in senso buono del termine eviterei di Partire da qualcosa di così datato. Si può scegliere se da andare su un lettore compatto quindi da un paner 350 o l'evoluzione quella con il touchscreen che comunque è un investimento abbastanza importante perché si parte da un lettore da circa 600 euro l'uno però ecco con due lettori e un mixer qualsiasi già è un'ottima console di partenza comunque si può trovare anche qualcosa di usato essendo prodotti che girano già da alcuni anni. E questa è la strada numero uno, partire da una piccola console compatta con i due lettori e il mixer. La strada numero 2 è con la console all in one, che ce ne sono alcune, di varie marche, ecco, la Piner, la Numark, insomma, sicuramente Piner dà un'affidabilità diversa e è sempre la diciamo che si casca sempre in piedi con i prodotti finer con una console compatta magari con una sola chiavetta riesci già a prendere pratica ma soprattutto la puoi usare e la puoi anche trasportare molto facilmente sul discorso controller il panorama è veramente ampio dipende sia dal software utilizzato che dal tipo di eh, macchina eh, che si ha davanti ce ne sono della Pioneer, ci sono quelli per il serato, ce ne sono di tutte le varie marche e sinceramente una vale l'altra, eviterei di cose troppo da bambini, insomma la Hercules base anche lì sarebbe come prendersi un CDJ 100, però comuno qualsiasi di DJ della Pioneer o una base Tractor che magari software un po' più complicato si può comunque iniziare e si può comunque avere delle proprie soddisfazioni si tratta sempre di un prodotto che è sì di livello base ma che comunque puoi utilizzare anche fuori e puoi utilizzare anche per molto tempo oppure lo step successivo è una console compatta all in one però di quelle più evolute come la XDJ della Pioneer o come la Prime 4 della Denon sono console molto avanzate, con un bello schermo, con la possibilità di utilizzare le canzoni dal computer o internamente, con tutta una serie di funzioni e effetti che veramente sono dei prodotti di ottimo livello. Ovviamente se arriva lì, se si ha già un po' preso confidenza con la musica e se si ha l'esigenza di andare in giro, di andare in posti di un certo tipo... Io eviterei di prendere degli strumenti troppo costosi, poi non si sa neanche come utilizzarli. Ci arriverei per gradi. Sono queste le grandi strade, o il controller, o la console con i lettori piccoli, o il, la console all in one. Poi ci sono i lettori grandi, come il CDJ2000 e tutte le varie evoluzioni, che lì si parla di uno step ancora successivo. Non migliore della console all in one perché nel senso lì si tratta di gusti e di preferenze Però sicuramente è un investimento molto diverso che ritengo necessario solo se si fa del DJ un utilizzo professionale Sempre brutto quando si trovi la mega console in casa e qualcuno non sa neanche accenderlo Diciamo che risulta un po' patetico secondo la mia opinione del tutto personale per quanto riguarda le marche, a livello iniziale, sinceramente non ci sono grandi cose da sconsigliare. Sicuramente Pioneer, Serato, Tractor come software danno una certa garanzia che le altre marche non danno. Sul mixer si può variare un po' di più, perché l'importante è che abbia tutte le funzioni di base, insomma. Poi, una marca migliore o peggiore la differenza la fa soprattutto il suono e anche quello un, diventa molto personale. Un prodotto di bassa qualità avrà più problemi ad avere un, pro un suono accettabile, un suono di livello. Salendo con la marca e con il prezzo ovviamente si va su prodotti sicuramente con un suono più interessante, però diventa un problema successivo avere un proprio suono, un suono di un buon livello, inizialmente può andare bene più o meno qualunque cosa, ovviamente per stare in casa. Per quanto riguarda i lettori invece il problema è soprattutto sull'affidabilità, sul leggere i brani, sul leggerli rapidamente, sul non bloccarsi, e per questo di solito si tende ad andare soltanto sulle marche principali, i lettori direi o Piner o Denon, non vedo troppe altre soluzioni. Sui controller invece soprattutto dipende dal tipo di software che si vuole utilizzare o dal tipo di hardware E anche lì ci sono varie opzioni e più o meno si cade sempre in piedi Fammi sapere anche se vuoi approfondire alcuni di questi argomenti in maniera più specifica E continua a seguirmi qui su Essere DJ oggi